Perché per fare il pittore edile bisogna essere molto pazienti? Boh, qualcuno forse può pensare che bisogna essere molto pazienti perché non so, magari non riesci a fare un profilo oppure eh, devi, devi aspettare il giusto tempo di asciugatura del prodotto o cose di questo genere. In realtà bisogna essere molto pazienti perché quando hai un'attività, una partita IVA, eh, capita anche se sei un piccolo artigiano so, non devi essere per forza un'impresa no, di quelle che, che fatturano milioni di euro ti capita nell'ordine eh, nell'ordine la ditta che da dieci mesi non paga e non sai neanche il motivo cioè nel senso loro non ti dicono neanche il motivo eh, l'impresa che non paga da un anno e mezzo eh, perché hanno problemi finanziari non, non ben definiti eh, però sai che è un'impresa che fattura milioni di euro e il titolare va in giro con la macchina nuova compra la casa nuova e cose di questo genere e poi hai la, la non so la, la Persona che invece ha dei problemi pratici, la fatturazione magari lì va al 10% anziché al 22% perché deve fare la detrazione, eh, che sono cose che una ditta deve, deve saper fare, però comunque ci vuole un po' di pazienza per barcamenarsi su quello che devi sapere, su quello che invece spetta al cliente, chiama commercialista e cose di questo genere. La pazienza poi con. con l'operaio che non viene, l'operaio che sta male eh, la partita che ti dovrebbe aiutare che ha eh, il figlio che sta poco bene cose di questo genere che ti mettono sempre in, in difficoltà quotidianamente poi c'è la ditta che invece ti, ti passa abbastanza lavori però, eh, però non ti salda mai quindi ti, ti fa fare sempre dei lavori eh, a, diciamo a cascata eh, però il saldo non arriva mai quindi tu, praticamente tu hai fatto sempre un lavoro e loro ti devono sempre dei soldi eh, e non arrivi mai a, al saldo ok eh, cose di questo genere insomma poi a tutto questo va aggiunto il tuo, il tuo lavoro cioè nel senso a questo bisogna, bisogna bisogna aggiungere che tu comunque devi conoscere il tuo lavoro e saperlo fare in, in, in modo adeguato perché se a questo poi ci si, ci si aggiungono diciamo così, delle, delle, delle problematiche anche lavorative che comunque possono, possono accadere, eh, allora lì poi le cose si, si, si accavallano e si, si arriva veramente a, al perché bisogna avere tanta pazienza per fare... Il, il pittore il pittore diverso.